Se il tuo amico viene eliminato, il video finisce, Fortnite Duo. Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporto a un creatore, inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo, accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti quelli che lo faranno. Se il mio compagno viene eliminato il video finisce. come potete vedere ho fatto un leggerissimo cambio di postazione ragazzi, perché per vari motivi che non mi sono qui a dire con questo video che mi un paio di giorni, tanto dico che prima possibile torneremo alla nostra solita postazione. E, uh, e niente, che dirvi? Il tizio cerca ancora di farmi capire che vuole andare in un'altra zona. Ma non ha capito io ho gli istinti. Proprio per Capito, cioè, proprio per delle partite. Comunque, allora, io direi di pigliarci. Subito questo spara Che è sicuramente un'arma che all'inizio ci sarà tanto utile per fare tante kill. Ok, cavolate a parte. Mi serve subito un'arma. Dov'è? Ok, ah, oh mio no, dio. Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio, mio dio. Sta cosa non va bene. La cosa non va proprio bene. Si di Ciao, mamma -hmm. mia voglio pure sono vivo per miracolo probabilmente ok fammi sto tavolo dai dai un mm, altro fucile a pompa che non posso utilizzare bello eh, terra mi serve la tua arma, Sei in fretta In fretta grazie Che panico ragazzo che non devo incazzare il tipo come che se seguendo no no no no no no no va bene, no no va bene. Ok. okay. okay. Va bene, ragazzi, diciamo che come inizio è un po' particolare, specialmente perché è un ping di schifo che mi fa arrivare le, le bende che mi sparo addosso dopo 20 secondi, mamma mia. Solo che sto giocando col 4G, dato che la mia linea a casa è un po' particolare in questi giorni. Vabbè, insomma, ragazzi, la mia casa non funziona più da un po' di tempo a questa parte, diciamo. Il mio compagno sta ancora a frenzi, ragazzi, e spero che non ci sia nessuno nella sua zona, così... Almeno non devo pensare pure a lui, anche se rabbè, ragazzi ovviamente se lo eliminano, cioè se lo atterrano è eliminato diretto, senza né se né ma. Non so cosa ho combinato qui. Non so cosa ho combinato qui. Come si edita? Mamma mia, mi sono Ho ditato così bene che me lo sono dimenticato. Perché mi fai di dare Non l'ho capita sta cosa. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, mamma mia, ragazzi, dici che. panico panico proprio. Troppo forte, raga Che azione? Eh, questo tra è l'altra animata, roba di Midas. No, no, no. Calmi. È arrivato un nemico sul tetto, l'ho sentito. Compa spara, compa spara, ti aiuto. Dai a che posso far mai io, dai a che posso far mai io. Se li riesco a flankare, raga, se li riesco a flencare. Se li riesco a flencare ci divertiamo. Bella. Fermo. Ok. Incazzatissimo. Mi fa costruire? Questo è questo medi da me. Ma Il mio compagno è tutto questo, no? Ho capito che io sono il baby sitter però. Cioè, avevo fatto andare proprio suoi. Vabbè, ok. Ma lui che stava a fare per sfizio? Se sta baga? Ragazzi, veramente? Veramente questa cosa finirà così? Eh? Lui buggato. ti con la ripressione. Ti sei ripreso finalmente? Mamma mia. Panicissimo. Stanno là, frate, là, là, là. Per favore, vieni da me, vieni da me. Dai, andiamo nel bunker, dai. Dai. No, mi dice. Che cavero. Vieni. Quello non stava da solo, io non ho capito se quello era un tizio normale o era un tizio particolare, vabbè ah, boh, comunque. Ah. Sì, stanno. Ragazzi stanno arrivando, cavolo. Sta arrivando gente. Ah, che brutta situazione. Mi sono anche all'antesta, no, Stanno con la barca. Bello. Schifo. Mi fatto veramente eliminare sto tipo. Cioè io volevo farlo arrivare qui per fargli un'imboscata, ma si è fatto eliminare prima, quindi... Terra. Il mio alleato è con me no. Ok. Va bene, bro. Ce ne dovremmo andare comunque. Tanto per fartelo sapere. Ah, che brutta situazione. Vabbè. Eh, ragazzi, ce dobbiamo andare. Se non ce ne andiamo qua, finisce male. ok. Spero di trovare gli scudi in un'altra maniera. Perché così non posso giocare stavano pure dei nemici oh, cavolo raga la selfie lontanissima la selfie lontanissima no no no questa cosa non finirà bene questa cosa non finirà decisamente bene non ha capito ragazzi non ho capito perché non se ne voglia andare non veramente non mi è chiaro perché voglio fare questa cosa folle manna a te non ci mi levato la jampa così carina no perché devi andare con la barchetta là come scendere come scendere che non ci voglio stare Ragazzi, ho giocato malissimo Ho utilizzato tutti i materiali che avevo Tutti Oh, calmi, mica a noi, eh no. Nammo, nammo, frate, nammo Mi servono materiali, ragazzi, però Non posso andare avanti senza materiali Io eh, Non l'ho capito Ah, vuole andare in quella zona Via Va bene, va bene Allora arrivo, arrivo, arrivo Un attimo, un attimo, un attimo il tizio la vuole giocare safe e ci sto, sinceramente ci sto. Abbiamo anche rischiato troppo in realtà durante questo game, specialmente con la mossa di prima di stare tutto quel tempo nella safe, cioè fuori dalla safe, quindi ok. Voglio fare il giro è lungo, prendere l'approvvigionamento, va bene. A me servono materiali, quindi... Ok, bro, va bene. Come cosa. Ragazzi sta quel team da due lì E poi uno lì No, no, no, fratello, mi servi, mi servi, non fa cazzate, fa cazzate. Ci facevamo eliminare entrambi era veramente stupido mamma mia ragazzi che spazzita eh gg bello bro mamma mia ragazzi panico panichissimo bella per noi credo anche prima vittoria nella stagione 2